Zombie Apocalypse sì. Buongiorno, oggi vi mostriamo la spesa fatta a Erospine. Allora, polpa. Polpa di pomodoro, delizia dal sole a pezzetti. Eh, sono 10 pezzi, vedete. Sì, sì, sì, sì si, vedete. si vede. Sono, sì. Si vedono? Sì, sulla voglia. Padre. Eh. Eh, a 49 centesimi l'uno 4,90 euro e 90. abbiamo preso poi tre mezzini tre mezzini no, sì, ma eh, non sono messi insieme allora 1, 1,39 poi 69 panna da cucina panna da cucina bisogna ecco vedere solo chiaro caro la cucina, quella qua Cornetti formaggio 69 Questi. centesimi qua? buonissimi sì. patate paprika quando li fai mettili da un'altra parte si sì, e ragione giusto. patate paprika allora 75 centesimi mettili di là nell'altra tavola si, si, qua Merluzzo Ci arrivano del merluzzo Dove l'abbiamo messo? Allora, merluzzo cosa c'è panna? Merluzzo Una tavoletta che c'era il merluzzo Qui c'è segnato Sa so che aveva lavato? Aspettate che stoppa tornare. tornate euro sì. e un litro e mezzo Quindi mm. questo è aumentato No, aspetta ieri! No, è diminuito, l'ho fatto sì. lo sconto, si vede. Uh -huh. Farina. Farina è là. Tu. Ecco Farina 00. 3 molini. 5 centesimi. Fanno da cucina, ce ne sono altri. Due. due. eccolo qua. Sono questi. No, quelli, è sì. Fanno la cucina e sì. poi poi olio mais 2,99 euro è una delle cose che più è aumentato panna da cucina accanto solo panna da cucina 1 2 3 4 4 sono? si sì, si sì, eh. sono 4 allora riso roma fatti vedere già riso roma eccoli qua riso, riso roma. roma è un chilo Cos'è per risotti o per cos'è? Guarda, per tutti, per, scusa, per i tuoi risotti, sì, sì esatto. 1,59 eh, eh, sì, poi sì. ancora farina, togliela. Farina, a vedere la sì, sì, sì. 75 centesimi. Poi oh. raps, due tisane, due scatole di buonasera. Sono Rax. due, ma quindi pisani a 99 centesimi in una poi olio di mais 2,99 olio di mais 2,99 uno la IMM si sì. pare sì. qua. no aspetta. non lo so porta tu yogurt dove lo yogurt prendilo lo via. yogurt è qua no non c'è arriva no ce avevo io no tranquilla eccolo qua quante sono? 10 metà? si sono 10 interi alla frutta no 2 rianessione non la so ah, 12, quanto 2 sì. è... 1 euro 99 ma c'è scritto quanto sono no. 8 per 20. 125 25. ah sono 8 si sì. per vedete quel peso di uno allora, ciliegia, banane, fregole e limone sì, sì. sono buonissime uova mi piacciono, ve li consiglio Tanto il vado a a posto le pizzo. uova dove l'ho messe? ecco le, le uova uova fresche, allevamento a terra uova, sei uova grandi categoria A 100% italiane 6 uova delizia del sole 1,39 euro e 39 euro sole, si sì. sì. poi questo asciuga tutto ce n'è tre. tre rotoli sì. soft, soft e costa trigger. 1 euro e 39 euro Assor assorbe tanto e resiste di più ok, queste sono tre rotoli asciuga tutto, perfetto questo la ianina si, sì, andava a fare le cose da più. Questo è il 69, no, erano due. Ne abbiamo presi. Sì, sono qua sulla tavola, sull'altra tavola, no, eh, ma che so, era da far vedere. Scusa, se ho fatto vedere, ma ah, no, tranquilla, focaccia di semola 1,33. Questo sarebbe lo. Non sarebbe fisto, con te, quello tu focaccia di semola, pane di semola quant'è al chilo peso netto per il e 4 e al chilo quindi è uscito 3 etti 1 euro e 41 non è che sia tanto poco certo, vediamo se è buono cipolla dorata cipolla dorata 68 centesimi, non lo dice il peso e a mm -hmm. Mi pare che era o c'è su. Qua no, non lo su? dice la cassa Non c'è nulla, l'ha fatta no, la, casa la, la cassa basta, Poi focaccia ancora preso? No. Due. Me è è il ancora a semola, dove l'altra? 2, quella quant'era? Quant'è? Uno è? 1,41 sì, esatto, e anche questa, no, questa è 1,31 e me l'ha messa lo stesso 1,41. Tante oh. grazie, come si Va bene il tuo lavoro un'altra volta. Infatti, mozzarella 4 pezzi mozzarella, terino, no, no, è che è è per 25 farlo. sono mozzarella, l'ange. 4 pezzi per 1,25 cioè il mio profilo. vedere bene, eccola qui. Valla vedete? 2,49, sì. l'ho presa l'altra volta, solo per non ho guardato la scadenza, guarda via. 15 06 222. Sì, abbiamo bene. Lo allora metto il frigo, sì. sì. Tre zucchine belle fresche. Okay. prezzemolo dove è il prezzemolo prezzemolo e di là che talo eccolo lì prezzemolo 1,19 zucchine sono 3 e sono 1 euro e un centesimo grana padano quindi grana padano, grana padano, pascoli italiani, grana padano, a qualche chilo, sarà da questa parte. Ah, prezzo al chilo 11,99, 5,66, l'importo è pesa. 472 grammi E uh -huh. io, io questo grana padano lì in vista è a 9,90 come mai me l'ha fatto pagare no, così? No, non lo so no? Boh Gamberi, mezzini, sì, Eccoli qua La Mi sembra che abbiamo già fatti vedere no? No, no, ma erano i due Ah, è, vera, è, vera, è, vera, è vero, due parti. ve li faccio vedere Tramezzini, 1,39, sono buoni sì, son un pacco di carote, eccola qua, qua sotto, vedete, 99 centesimi, questi li metto anche quando faccio il riso insalata, ne metto un bel po', sì, e sono buoni, e quindi sta più leggero, poi altro riso c'è anche, eh, preso due, sì, eh, c'è cioè sì. quello dei, delle insalate, le tue insalate. Parole per insalate, sì. questo qua che lo prendiamo sempre. Sì. Riso per le tue insalate sì. riso. Sì. Poi banane. Mi pare che siano 5 banane. 1 euro e 15 centesimi. qua e questo cosa cos'è? Ah, melanzane, eh, sì. A 1,89 al chilo. Hanno pesato. 400 nova, eh, 498 grammi. Al chilo 1,89. 8. 1,89. Sì. Allora, 94 centesimi. centesimi. Dove sono le melanzane? Eh, questa. aglio italiano di là 1,19 sembra bello sano perché ultimamente mm -hmm. non ho ecco carta igienica qual è questa? si sì. soft soft cream quanti 4 Cord rotoli, Cord 4, rotoli. 4 rotoli 2 e, 9, e 29. 29 è carissima Eba. Poi pasta sfoglia, l'ho preso. Pasta sfoglia bianco per fare mettere delle verdure e fare una specie di torta salata. Sono sì. molto buoni, ne ho preso 4 Prefetto. a 99 centesimi. 99 centesimi, centesimi sì. Poi panna spray, panna ne ho preso 2. Non... Lande, falla vedere. A 1,39 luna. Poi arance nave. Tanto so, quanti chili sono? Due tardi quanto. Dove si detto qua? Non si vede, lo sai? Ah, eccole qua, devo girare, che genio che sono. Mm -hmm. Peso 20, possibile. 1000 vuol dire 2 kg. Sì, 2 kg. 2 kg, sì, nave. 2,49 euro 49 eh, andava, sì. spaghetti Bravo. e spaghetti con i 2 kg 2 kg di spaghetti sempre Molino me. 3 mulini 3 mulini 1 euro e centesimi è uscita un'altra cosa, eccola qua è uscita a campo si dice in galura sì. allora il merluzzo dov'era? si sì. delizie, gamberi, formaggio, frizzante, cucina, cucina, cucina cipolla fanno pagano e dov'è la l'avevo polpa, delizie, gamberetti, panna, formaggio Paprica merluzzo, eccolo merluzzo, sì. Merluzzo. 300 grammi, 3,25 euro. Eccolo qua, questo è, il, è quello che, che si vede nel senso. Ah, eccolo qua. Questo è il merluzzo da dietro, eh, c'è scritto i dettagli. E questo, tempo. sì, un attimo. E questo è il merluzzo, in questione. Eccolo qua. Ora. Bievito vi di birra. Ce ne sono due pacchettini no, sì, sì. da 25 grammi, cioè qui dentro ci sono due pacchettini da 25 eh, grammi ognuno. È costato 20 euro, quindi va bene. Zucchero poi. Zucchero, zucchero e zucchero sono quattro pili, uno, due, tre, eh. tre. hai preso? Ah. E' uno quattro, ci siamo, sì. Tanto sì. farlo vedere bene questo. Eccolo qua, dolciando. va benissimo. E' il totale 72 euro. Sì, 72, ecco qua. 72 euro e 35 centesimi, ragazzi, e vedete? 35, 35 centesimi, okay. sì. Ecco qua, si vede? Sì, si vede. Ok. Bene, ragazzi, questo era tutto. Noi ci si vede al prossimo video e alla prossima attivate la campanella, seguitemi su Instagram e ciao, buona un vita a tutti. Un augurio per tutti, un augurio per tutti da me col cuore che finisca questa guerra. Tutte le guerre, ma questa è la più che ci tocca da vicino. Eh, infatti. preghiamo per quel santone. Che Dio ci assista veramente. Z Zereschi. Sì, se riesci. E tutti in Ucraina Abbiamo avuto anche degli amici di oh no? Ucraina, basta Non Ucraina, vi atto nulla Per fortuna è in Italia adesso. Eh, dai. Ok Buongiorno a tutti ciao Buona vita a tutte ragazze Vi adoro, vi voglio bene Ciao Tutto il bene che desiderate Dal profondo del mio cuore Arrivederci ciao. a tutti Ciao Ciao